Ciao a tutti! Oggi prepareremo il sugo melanzane e tonno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono scalogno, olio evo, melanzane, parmigiano, tonno, pinoli, basilico, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il basilico il parmigiano, i pinoli e 20 g di olio ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10.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 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 3 Aggiungere le melanzane, il sale, il pepe e cuocere per 18 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il tonno e tritare per 20 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il trito di parmigiano e basilico. Ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 4. Il sugo è pronto trasferire in una ciotola o in vasetti di vetro. Sugo, melanzane e tonno. Grazie e alla prossima ricetta!